Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, molto felici di tornare nuovamente con voi. Abbiamo in mente di fare più video, vogliamo se il Signore lo permetterà dedicare un video finalmente alla criptomoneta, nello specifico tratteremo il bitcoin per una questione di piattaforme è molto tempo che ho intenzione di dedicare un video al bitcoin ma siccome non riuscivo a trovare il tassello che lo collegasse alla parola di dio ho sempre eh, evitato di farlo perché è inutile parlare di quello che non si comprende di quello che non si conosce laddove non c'è competenza è meglio tacere e quindi ho sempre rimandato ma proprio in questi giorni invece eh, ho scoperto per caso il tassello e poi da lì ho cominciato a investigare perché in verità non è che ho proprio investigato un granché nel passato e ho scoperto molte altre cose che sono abbastanza recenti ecco anche perché comunque prima molte cose non si sapevano e quindi sì, sì, il, la criptomoneta è collegata, è collegata perfettamente alla parola di Dio per quanto riguarda il discorso profetico, quindi se il Signore vorrà faremo un video su, su questo argomento. Poi mh, abbiamo intenzione anche di fare un, un altro video che già abbiamo fatto, però lo vogliamo ripetere. Chissà dove starà in mezzo a tutti questi video che abbiamo fatto, dove eh, parliamo eh, della cosiddetta confessione positiva, decretare, ordinare, perché è scritto in Marco... Uh, se tu dirai a questa montagna vai lì eh, gettati nel mare eh, la cosa succederà allora eh, come dire l'apostasia ha colto quel verso per infilare nella chiesa di gesù cristo la metafisica di aristotele roba satanica eh, no chi decreta chi ordina è solo il signore noi preghiamo per cortesia noi preghiamo, leggete i passi nel contesto, dovrete rendere conto a Dio, voi che avete la responsabilità del gregge e state permettendo queste aberrazioni nella Chiesa, ma di questo se il Signore vorrà ne parleremo, speriamo presto. Poi volevo fare un altro video, non ha importanza su cosa insomma tutti questi video alla fine tanti che ne volevo fare alla fine non ne ho fatto nessuno rimanda rimanda rimanda finché per caso oggi apro apro eh, tutti diciamo le mie poste elettroniche insomma il canale di youtube eccetera eccetera e mi arriva una mail una mail un comunicato non è stata una mail un comunicato e da parte di un amico cattolico che io saluto e che Dio ti benedica e, e mi fa una serie di domande ora siccome noi chi ci conosce e anche questo amico cattolico ci conosce perché dice di, di seguire tutti i nostri video e grazie per l'incoraggiamento noi chi, chi ci conosce sa che siamo persone molto serie molto serie almeno cerchiamo di esserlo poi nessuno è perfetto e non, eh, noi non svegliamo mai le identità delle persone che ci scrivono mai siano questi amici siano nemici che ci scrivete, ci insultate e qualcuno ci minaccia no, no, no la privacy in questo canale eh, sarà sempre a Dio piacendo garantita sempre la privacy non si tocca è una cosa proprio che io ci tengo tantissimo, quindi non faremo il nome di questa persona, ok? Lo chiameremo l'amico cattolico, alleluia. Mi ha scritto e qui davanti ho la lettera, diciamo la lettera, eccola qua, eh, che, che mi ha mandato. Leggeremo un po' le sue domande, perplessità, asserzioni. Eh, quelle pochissime cose di personale che ha scritto non le leggerò perché anche se non faccio nome io non metto in piazza le cose personali degli altri lui mi fa una domanda e, e io gli rispondo pubblicamente perché? perché posso a Roma si dice con la fava a così nel rispondere a questo amico cattolico rispondo a tanti altri Siano questi fratelli, siano non fratelli, eh, siano mm, ev evangelici, cattolici, pro protestanti, atei, insomma così con questa cosa ho la possibilità di comunicare un po' con tutti. Soprattutto perché io ci tengo a fare questo perché non sono pochi i cattolici che ci seguono e già l'ho detto in, in altri video e, e io sono rimasto... E ringrazio insomma per il seguito siccome mh, questo fratello voglio un po anticipare gli spiriti questo amico cattolico ci praticamente quello che dice è proprio il pensiero biblico perché lui presenta delle perplessità ma nel presentare queste perplessità lui proprio dice quello che è scritto qualcuno dirà ah vabbè eh, tu lo chiami amico perché praticamente la pensa come te beh non è così perché giusto per farti un esempio se tu vai a vedere sotto i nostri video gli ultimi video c'è stato un cattolico eh, che è, co è conosciuto sulla rete perché ha un canale di youtuber ma ha scritto e mi ha detto un sacco di parolacce e io gli ho messo il cuoricino, come dire, ti amo in Cristo Gesù. Poi lui che cosa ha fatto? Ha cancellato, non sto facendo il nome perché anche se dei nemici non ci mettiamo a fare i nomi, ho, ha cancellato il commento e mi ha scritto un'altra cosa per insultarmi e eh, dandomi del protestante, no? Quando una persona cosciente da un punto di vista storico sa perfettamente che noi evangelici proprio non possiamo essere protestanti perché il protestantesimo nasce nel 500 e nell'anno 1000 già c'eravamo noi evangelici quindi mi spieghi come facciamo noi a essere protestanti? dice perché protestate, tutti protestano, pure i cattolici protestano su quello che noi diciamo non siamo protestanti, quindi è inutile che continuate a chiamarci così a meno che non è per insultare e eh, vabbè continuate quindi non è che io mo questo qui questo signore che scrive gli voglio bene perché la pensa come me no io voglio bene a tutti i cattolici noi amiamo tutti i cattolici parliamo in questo in questo video si parlerà di alcuni pensieri cattolici quindi caro amico che scrivi a questo piccolo canale suscitando delle perplessità presentando delle domande fondate su alcune asserzioni eh, leggerò quello che tu scrivi e allora tu scrivi e mi dici caro amico eh, fratello alessio sono dici il tuo nome eh, no sono che ah, Sì, sono dici il tuo nome ok non lo dico ci, ci mancherebbe e poi dici di essere cattolico benissimo poi continui e dici: seguo tutti i tuoi video in base a ciò che ho capito negli anni in una contesa dottrinale con i cattolici sull'argomento. Poi dici Maria sempre vergine prima, durante e dopo il parto. Questo è quello che tu scrivi. Poi dici: Ho scritto un post citando diverse scritture che ti posto. Quindi sei uno che scrive, benissimo, allora, eh, dopo inizi aver messo al mondo il messia maria ha vissuto una vita di castità punto di domanda la presenti così e poi prosegui con un'altra domanda e dici ovvero ha avuto una normale vita coniugale con giuseppe allora io qui mi voglio se non lo Ok. ok La risposta a queste domande la può dare solo la parola di Dio. Ecco ciò che dice la parola di Dio. E sei tu che parli, eh? Sto leggendo. Inizi a citare una serie di scritture. Mi citi, gloria a Dio, per tutte le scritture che citi. Mi citi Luca, capitolo 1, versi 46 e 47. E dice la scrittura. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quindi poi tu dici, tra parentesi, mio Salvatore, quindi anche Maria dici ha bisogno di un Salvatore. È così. Amen. Poi citi Matteo capitolo 1 dal 24 al 25. Leggiamo, Destatosi dal sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. E prese con sé la sua sposa. Ma non si accostò a lei fino alla nascita del figlio. E gli pose nome Gesù. Giuseppe non si accostò a Maria fino alla nascita di Gesù. È sottointeso che dopo la nascita di Gesù, dici tu, Giuseppe si accostò a Maria e vorrebbe vedere. Poi dopo ti spiegherò anche perché. Poi, Marco, capitolo 6, citi, verso 2. Al 4. Venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e i molti ascoltatori stupiti dicevano «Donde ha costui tali cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? E che miracoli avvengono per le sue mani? Non è egli il falegname, il figlio di Maria e fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone?» Te nomina quattro persone. E poi dice «E le sue sorelle non sono qui tra noi?» «E si scandalizzavano di lui, però diceva loro, non c'è profeta che sia disprezzato se non nella sua, pro, eh, nella sua patria, tra i suoi parenti e nella sua casa. Udendo parlare a Gesù con grande sapienza, molti ascoltatori dissero, «Da dove gli viene questa sapienza? E i miracoli che avvengono per le sue mani? Ma non è il falegname, il figlio di Maria e fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone, e le sue sorelle non sono qui tra noi?» Poi dici tu, Gesù aveva quattro fratelli e sorelle. Gli ascoltatori nella sinagoga non stanno parlando di fratelli e sorelle spirituali, ma proprio della sua famiglia. Questo è quello che tu dici. Confermo. Poi mi citi Galati capitolo 1, verso 18, verso 19. In seguito, dopo tre anni, salì a Gerusalemme per prendere contatti con Cefa e mi trattenni presso di lui quindici giorni degli apostoli non vidi altri ma soltanto giacomo il fratello del signore tu dici qui l'apostolo paolo cita cefa ovvero pietro non come fratello dici tu ma solo giacomo il discepolo come fratello di gesù mm. corretto sì è corretto eh, giuda capitolo 11 eh, Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, ai chiamati, amati in Dio, padre e custoditi per Gesù Cristo. Tu dici, riguardo a questa affermazione di eh, Giuda 1.1, l'Apostolo Giuda era fratello dell'Apostolo Giacomo e Giacomo era fratello di Gesù, quindi anche l'Apostolo Giuda era fratello di Gesù. Sì, è corretto. Poi citi Matteo, capitolo 12, dal 46 al 50. «Mentre ancora parlava alle folle, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e chiedevano di parlargli. Qualcuno gli disse a Gesù, «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e chiedono di parlarti», ma egli rispose, «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Quindi stese la mano verso i suoi discepoli e disse, «Ecco mia madre». E i miei fratelli chiunque fa la volontà del padre è mio che è nei cieli questi miei fratello sorella e madre poi dici tu sua madre i suoi fratelli che volevano parlargli era la sua famiglia corretto corretto so. Prendendo dei appunti. Ok. Prima Corinti capitolo 15, verso 1 e 2, mi citi anche questo. Finora adesso va tutto bene, nel senso che biblicamente parlando è questo. Vi richiamo poi, o oh fratelli, il Vangelo, il Vangelo che vi ho annunziato e che avete ricevuto, nel quale perseverate e dal quale ricevete la salvezza, se lo ritenete nei termini con cui ve l'ho annunziato altrimenti avrete creduto in vano il Vangelo della nostra salvezza è il Vangelo ritenuto per come è stato annunciato seguire do, dici tu quindi riprendendo questo qua tu dici il Vangelo della nostra salvezza quindi è il Vangelo ritenuto dici tu per come ci è stato annunziato, poi dici, seguire dottrine non scritturali è aver creduto in vano. Ok, chi ha orecchie per intendere, intenda. È giusto. Poi eh, prosegue e dici, diversi dogmi sono un altro Vangelo, mm -hmm, corretto, che non portano alla salvezza. Ognuno è libero di basare la sua fede però in ciò che vuole. Ci mancherebbe. Noi predichiamo le conseguenze, ma poi se uno vuole seguire dottrine eh, che non sono bibliche e eh, d'altronde il Signore lo permette però ti dice che non lo puoi fare non lo devi fare però se lo vuoi fare il Dio te, come dire ti dà la possibilità anche di, eh, di peccare eh, anche di se, se seguire la via del male nell'Antico Testamento è scritto eh, non seguite la via del male scegliete la via del bene cioè l'uomo nel suo libero arbitrio ha la facoltà di scegliere il male lo può fare però il signore dice se tu lo fai vai all'inferno e no come dicono i legalisti del web che per dare addosso a david wilkerson che ce l'hanno costo david wilkerson che è stato un santo uomo di dio eccetera eccetera eccetera ma che vergogna ma che vergogna ma, ma denunciate la massoneria e sta roba qua e lasciate stare i veri servi di dio ma per cortesia ma vergognatevi fate pietà e compassione ma questa è un'altra storia. Quindi se uno vuole seguire una via del male, eh, non si può fare, ma il Dio lo permette. E ti dice, guarda che alla fine te ne vai all'inferno. Ecco, quindi ben dici tu, caro amico eh, cattolico, che Dio ti benedica. Poi dici, in risposta a questo mio poste, eh, ecco qui sei tu che parli, mi hanno dato delle, delle reti, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ti hanno detto che sei una capra, che dovrai fare i conti per aver offeso la madre di Dio. Madre di Dio. Ah, Dio c'è una madre? Non lo sapevo. Come si chiama? E che dovevano scuotersi i sandali per le mie eresie che è una definizione dogmatica del concilio lateranense dense 256 la santa madre di dio è sempre vergine immacolata maria ha concepito senza seme per opera dello spirito santo beh io non lo so se ha concepito con o senza seme perché io, certo, io personalmente non lo so io so che è arrivato lo Spirito Santo, l'ha adombrata ed è nato il Messia. Poi quello che è successo dentro al ventre di Maria e nei suoi ovuli, come il Signore ha operato, io questo non lo so. Posso immaginare che essendo il Signore vero uomo, posso immaginare che ci sia stato un, un vero seme. Posso immaginare questo, ma poi alla fine io non c'ero. Trovo il tempo che trova quello che so. È che Gesù è nato non per un uomo ma per Dio stesso per lo Spirito Santo e Gesù è stato vero uomo è stato vero Dio le due nature insieme basta questo mi, mi basta e mi avanza il resto è di più e appartiene a Dio se poi qualcuno lo sa che Dio ti benedica io non lo so non posso sapere tutto nessuno sa tutto quindi ha concepito senza seme per opera dello spirito santo quindi senza seme vabbè, questo lo dici tu io non c'ero quindi e ha partorito senza corruzione questo non è vero perché Maria perché senza corruzione scusa non è vero questo permanendo indissolubile questo non è vero anche dopo il parto la sua verginità, questo non è vero anche perché Maria si dovette purificare secondo i parametri della legge che si trovano nel Pentateuco in particolare non mi ricordo dove credo in Levitico che la donna dopo che aveva partorito si doveva purificare totte giorni eccetera eccetera eccetera e la legge variava eh, anche se è, si trattava di un parto fat, eh, maschio che avevi partorito un maschio o una femmina addirittura eccetera eccetera e Maria tutte que queste cose le osservò quindi Maria in assoluto fu impura da me e poi ti hanno detto chi non crede in questo dogma è un eretico che ti importa che ti chiamo un eretico? Poi, le domande che ti pongo, caro fratello Alessio, sono... Ok. Domanda numero uno. Allora, le scritture che gli ho postato con le mie interpretazioni sono corrette? Domanda numero uno. Sì, sono corrette. Poi faremo un appunto sul termine interpretare. Perché ci stanno le vere capre, che sono i gnostici, tu non sei una capra, le capre sono gli gnostici, che sono capre che non sanno né parlare né stare zitte, non conoscono neanche l'italiano, non conoscono niente e se vanno mete a insegnare. Poi, quindi parleremo par, di interpretare. Ah, poi dici, la versione della Bibbia che ho usato è una Bibbia cattolica, versione San Paolo, anno 1997. Mi hanno detto che è una Bibbia eretica perché come tante altre quindi i cattolici dicono che le loro bibbie sono eretiche non l'ho detto io quello sta dicendo qualcuno ma è vera sta cosa è vero è vero chiedo ai cattolici è vero che tra di voi voi dite che ci sono bibbie eretiche noi non abbiamo bibbie eretiche ci sono bibbie eretiche Sì poi ne parleremo ma non stanno da... sono quelle dei testimoni di Genova quella è una Bibbia eretica quindi voi dite che questa qui, questa versione di San Paolo anno del 97 è una Bibbia eretica oh, <ride> lo dite voi come tante altre, quindi voi avete tante Bibbie eretiche per loro quella giusta è quella di Gerusalemme non penso sia così mai confuso perché tu dici Gerusalemme CEI non lo so io ho la Bibbia di Gerusalemme che è questa mo CEI che vuol dire io non sono un esperto in revisioni qui non c'è scritto c'è qui c'è scritto Bibbia di Gerusalemme mo sto CEI o è CEI non lo so non, non sono un esperto in revisioni quindi eh, tu dici, questa è qui. quindi loro dicono che quella giusta è la Bibbia di Ger Gerusalemme C'è. Poi dici, non penso sia così, eh, manco io però, poi, poi vediamo. Eh, loro dicono che in lingua originale aramaico, come fratello o sorella, si intendono i parenti. Ecco qua, qui te volevo, qui te volevo, se sono dati la zappa sui piedi da soli, questi qua che ti hanno parlato perché hanno detto una mega sciocchezza e mo te lo dimostro andremo a vedere il testo sinaitico così insieme, mo te faccio vedere un po' le cose quindi io non, non tratto le revisioni tratto direttamente il testo originale che senso, la revisione è, è un'altra cosa ancora quindi, e quindi nelle scritture citate da me dove viene citato fratello sta a indicare proprio fratello di sangue o parente Domanda. Quindi loro, siccome loro dicono in aramaico, in aramaico, eh, poi, poi è ebraico, non è aramaico, vabbè, lasciamo stare. In, in aramaico il termine, come era fratello, sorella, fratello, sorella, ecco, fratello, osso o sorella si intendono anche i parenti. Ma è così? O so, fratelli di sangue? Punto di domanda. Ok, guarda, qui è facile, è tutto facile rispondere, perché se sono date un po' la sappa sui piedi, un po' tanto. Perciò che ho scritto nel post, senza premeditazione di ingannare, ma pensando di dire la verità, domanda, ho peccato contro Dio? No, quando si dice la verità, non si pecca contro Dio. Perciò che ho scritto, sono un eretico no, non sei un eretico o una capra no, capre sono gli gnostici ecco, poi gli portiamo le carote così se, le, a, alla capra gli piace la carota Man, mangiano tutto la, la differenza tra pecora e capra questi sono termini scritturali è che la pecora è figlio di Dio e si ciba solo del buon pasto la capra mangia di tutto latte pezzi di latta di ferro tutto qualsiasi cosa quindi eh, si nutre di qualsiasi cosa quindi qualsiasi parola alla capra gli va bene guarda gli gnostici quello che stanno a combinare poi fratello Alessio, ti prego di rispondermi e te sto dedicando un video perché questa contesta dottrinale e mi dici un fatto personale che non cito anche se non sto facendo il tuo nome ma è bene che ti si rispetti in tutto e per tutto e poi dici, vorrei capire se ciò che ho compreso nella parola è corretto o devo ravvedermi. Ravvederti di cosa? Stai nella verità. Grazie di cuore per l'attenzione che spero mi dedicherai. A voglia se te lo dedico. A voglia. Ok, eh, cominciamo a rispondere. Allora, andiamo un po' nella navigazione virtuale ecco ok siete con noi sul web eccoci qua ciao Facciamo così questa volta operiamo così ah. ok allora caro amico cattolico ti farò vedere un sacco di cose allora intanto qui ho preso il vocabolario della lingua italiana No, non era questo che volevo. Com'è? Non c'è più. Era tre cani. Eccolo qua, questo. Allora, eccolo qua. Allora, siccome ci sono le capre, le capre gnostiche che dicono che interpretare sarebbe un qualcosa di perché a un certo punto tu mi dici qui dov'è che me ne hai detto? Ehm No, non lo trovo più. Vabbè, mo non lo trovo più. Mi parla di interpretazione. Interpretare non è dire le cose secondo il punto di vista. Interpretazione, interpretare, significa ehm, dare, capire... Quello che il testo ci dice non è un qualcosa di personale come le capre gnostiche, massoni, new age e tutta sta gente qua ci vorrebbe far credere. Allora. Questo qua è interpretazione. L'atto è più spesso il modo di interpretare, cioè in genere di scoprire e spiegare quanto in uno scritto discorso è oscuro o oggetto di controversia, di attribuire un significato, voglio fare un po' più grande, a ciò che si manifesta o è spesso in modo simbolico attraverso segni convenzionali o noti a pochi, eccetera. Un'iscrizione di un segnale, di una notizia, di un messaggio, della Bibbia, delle sacre scritture, della legge, applicazione del precetto legislativo al caso concreto previo chiarimento delle oscurità e integrazione delle lacune contenute nella legge e, in senso improprio, quella posta in essere dal potere legislativo cosiddetta autentica consistente in una legge emessa a chiarimento di una norma legislativa precedente questo è interpretare non è dire qualcosa di personale secondo me ma che oh, vabbè va che amarezza dei trattati internazionali con qualificazioni diverse a seconda che si considerino i suoi effetti restrittiva, estensiva, eh, estensiva, eccetera. Il procedimento su cui si fonda, grammaticale, logica, eccetera, di un'allegoria, dei sogni, di una visione, similmente in psicanalisi, il processo mediante il quale l'analista delucida ed espone il significato altrimenti latente di un sogno, di un sintomo, o più generica di un comportamento non chiari perché inconsci degli auspici nella divinazione benevola, maligna, capsiosa degli atti o delle parole di una persona e con significato affine a valutazione ottimistica dei fatti una corretta della situazione e sinonimi in particolare con riferimento a un testo: passo di fa facile, difficile, dubbia. Dare, proporre, affacciare, un, eh, documentare, difendere, proposta, accettare, respingere, confutare sicura, esatta, originale, ingegnosa, audace o ardita, arbitraria, forzata, discutibile, eccetera, critica di un'opera letteraria o artistica, disegno di una fotografia, di una carta topografica, spiegazione di ciò che i particolari del disegno, la fotografia, eccetera, rappresentano. Questo significa interpretare. Interpretare non è dare un punto di vista personale che non c'entra nulla, con quello che tu stai leggendo interpretare significa capire quello che il testo sta dicendo per esempio eh, eh, ci sono quattro tende da sole bene diamo l'interpretazione benissimo si tratta di quattro tende o tendoni che servono per coprire le persone dal sole non si tratta di quattro tende che purelle stanno da sole se stanno annoiati e bisogna andare a fargli un po' di compagnia perché sono sole, sono solette chiaro? questo significa interpretare ecco. cari gnostici, cari tra virgolette ok, benissimo poi eh, a un certo punto tu dici giustamente che praticamente dove sta? Ah, ecco, eh, tu inizi col parlare che dopo aver messo al mondo il messia, ma, eh, Maria ha vissuto: domanda: una vita di castità, no, oppure ha avuto una normale vita con. Coniugale con Giuseppe? Sì. La risposta a queste domande, ok, la può dare solo la parola di Dio, ok? E quindi tu hai dimostrato con, con la scrittura, tipo eh, Luca capitolo 1 dal 46 al 47, giustamente la scrittura dice Maria disse l'anima mia magnifica il Signore... Eh, aspetta... No, Matteo capitolo 1, 24-25 dice...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 Eccolo qua, uh, dove sta? Egli non la conobbe finché ebbe partorito il suo figliuolo primogenito. Fino a quel momento, infatti, se io prendo la nuova riveduta, anzi la Luzzi, non la conobbe finché ella non ebbe partorito il suo figliuolo. La cei, dice, vediamo quello che dice la cei, la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio che gli chiamò, ecco qui, la cei omette. <ride> la cei omette. La cei omette. Allora, sono un po' falsi, sono un po' falsi. La, la nuova diodati dice ma egli non la conobbe finché ebbe partorito il suo figlio primogenito va bene allora io ho il testo originale mm? allora e adesso ve lo faccio vedere anche su internet i testi originali allora intanto per cominciare qui non si sta parlando di aramaico come ti hanno detto a te ti stanno prendendo in giro Ok, si sta parlando di greco antico e poi l'Antico Testamento non è aramaico, è ebraico antico, di aramaico c'è cioè, poco niente. Ma questa è adesso ci arriviamo. Allora, il testo originale in abbiamo detto che stiamo parlando di Matteo 1 24? No, 25. Allora, Matteo 1 25 Matteo 1 25 eh, dove sta? Allora. Speriamo che non si fa lungo, sto video. Allora, Kaiuk Eginosmen, eginosken, auten, e os finché u eteken. Partorire, eteken, partori uion, figlio, kai, e, e chiamò il nome Gesù. Quindi, eh, uten, quindi, e ginoschen e non conobbe, quindi kai, uk, e ginoschen e non conobbe. uten è un articolo, lei, Eos, finché, u, non, eteken, partori, uios figlio. L'originale dice questo. E, la cei, qui, lo ha tolto. Lo ha completamente tolto la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che chiamò Gesù. Lo ha completamente tolto. Vogliamo vedere quello che dice la Bibbia di Gerusalemme. Vediamo se pure questa è falsa. Allora, ehm, Matteo 1. 25 dove sta eccolo qua la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio che egli chiamò Gesù l'ha tolto pure lei ok quindi cominciamo a vedere che ci stanno un po' dei problemi con queste revisioni vogliamo andare allora al testo originale allora hai fatto bene a scrivermi allora qualsiasi persona può seguire i miei movimenti tu apri la tua pagina e te vai a vedere se veramente esiste sta pagina tu io uso star page perché sono antisistema quindi non uso google ma se usi google è la stessa cosa scrivi codex allora codex sinaiticus Fai invio. Allora, eccolo qua, Codex, Sinaiticus.org, lo apri, te lo apri a fianco, eccolo qua. E qui c'hai l'indice, praticamente qui c'è scritto, side sì, Manuscript, scri eh, vai qua, eccolo qua. Qui praticamente abbiamo tutti i testi originali, ok? Quindi, questo è molto importante, qui c'è una, una tendina che tu la apri, ti dà tutti quanti i libri della parola di Dio. Scendi, scendi, scendi. Questo è il più antico che c'è. Siamo nel 320 con questo manoscritto. Eh, no, non è un manoscritto, è un codex, scusate. Andiamo in Matteo. Eccolo qua. Vai su Matteo. Ok, abbiamo detto capitolo 1. Ci siamo. Eccolo qua. Quindi verso 25. Verso 25. Scusate, io... Ne devo fare un mouse nuovo. Allora, 25, eccolo qua. Vediamo quello che dice il testo originale. Allora, qui, vedete? Qui avete, avete la pagina originale. Questo è il codice, il codex, ok. C'è il Sinaiticus che è praticamente il più antico. Poi c'è il Vaticano, poi c'è l'alessandrino la, la, e così via. Questi sono i più antichi. Il più antico di tutti, è questo, ok? 320, cioè è una roba antichissima più tutti i papiri, tutti i codici, cioè praticamente abbiamo 5.000 e passa manoscritti solo del Nuovo Testamento di prima mano che dimostrano che i testi non sono mai cambiati, non come dicono questi gnostici, questi massoni, questa gente che mente, che dicono che sono sempre stati cambiati e tutto quanto, che... Poi loro dicono che non c'è un solo codice l'uno o un solo manoscritto l'uno uguale all'altro. Questo è falso perché le, sei, le circa 700 differenze che ci sono tra i vari manoscritti vanno a cambiare il contesto dello 0,3 o 4%. Tipo una virgola, un punto, una parola, quello che veramente è un pochino più incisivo si contano sulla palma di una o due mani e non cambiano il contesto, lo ripeto, dello 0,3 o 4%. Questo, caro amico cattolico, questi gnostici, questi massoni, questi ufologi sono le capre, non tu. E anche qualcun altro che ha tolto dal, dalla revisione ha tolto un qualcosa che non doveva essere tolto che adesso vedremo se c'è allora abbiamo detto verso 25 allora facciamo un pochino più grande il tutto ok aspetta perché sennò poi dopo non mh, purtroppo spero riuscite a vederlo ok allora allora vediamo se questo se, se può abbassare no allora 25 andiamo a caccia del 25 25 25 eccolo qua 24 25 oh, perfetto allora vediamo io allora dove sta eccolo qua il 25 inizia da qua kai e uk. cai vediamo se me lo prende ok questo lo facciamo un pochino più grande ok eccolo qua sta qua questo qua quindi è questa sezione qua ok kai vediamo e ok e eccolo qua kai Eginosken. e eccolo qua, Echinoske. e, kai e, uc, negazione, non e E ginoschen. conobbe, uten, eccolo qua, e non conobbe uten, lei, uten, lei, ok, e non conobbe lei, eos, finché, eccolo qua, eos, finché, e non conobbe lei, finché questo finché è stato tolto dalla cei eccolo qua la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio qui non appare questo finché u non è teken, non partorì questo è stato tolto Qui c'è, questo è il testo originale, cari amici cattolici e tutti quelli che ci state a seguire, come denunciamo i nostri, gli evangelici che appunto mettono la metafisica nella Chiesa, che, che d'evangelico non hanno il nome o falsi apostoli eccetera eccetera, denunciamo pure il cattolicesimo quando fa appunto quello che fa. Questo qui è il Codex Sinaiticus, è il codice più antico al mondo che esiste attualmente e la Bibbia CEI lo ha tolto quindi caro amico cattolico ti hanno preso posso essere un po' volgare senza esserlo però normalmente noi evangelici non usiamo questo parlare perché non è cristiano ma questa volta te lo voglio proprio dire ti hanno preso per i fondelli letteralmente ti hanno preso per i fondelli quando ti hanno detto che le che queste sono bibbie vere e che quella che tu c'hai che dice la verità è mano messa non è vera ti hanno preso per i fondelli letteralmente più chiaro di così ragazzi miei qui c'è l'evidenza altro che ma mica è finita qua, <ride> stiamo solo a riscaldare i motori, aspetta, ora Mo viene il bello, a noi dispiace dire queste cose, ma come potete amare una religione più della parola di Dio? E questo lo dico anche agli evangelici, perché sappiate una cosa, che quando il Signore, e questo lo ridico, piaccia a chi piace, quando il Signore tornerà per rapire la sua chiesa, dei 700 milioni dei pentecostali ne rapirà il 5%. L'altri rimangono qua. Non ci credi? Non ci crede. La greggia è molto piccola perché la maggior parte dei cattolici, evangelici, eh, protestanti, sono convertiti non a Cristo, ma alla propria religione. Saranno molto pochi i rapiti, molto pochi. Ovviamente il 5% è qualche milionata, quindi farà un furore nel mondo incredibile, ma è così. Quindi caro amico cattolico che mi hai scritto, hai fatto bene a scrivermi, che Dio ti benedica perché in questo canale si predica la verità poi Maria sempre vergine allora ascoltami bene oltre a tutte le cose che hai detto tu citando le, le scritture che Maria non poté rimanere eh, vergine c'è un qualche cosa che grazie a Dio che il Signore ci ha aperto la mente per scoprirlo è che se Maria dopo aver partorito il Signore Gesù non avesse avuto relazioni sessuali con il marito avrebbe commesso peccato. Io non capisco, ci fu un, un ragazzo che eh, io gli dis, dissi questa cosa qua, lo scrissi sotto a qualche video, che mi scrisse e mi disse, non faccio nomi, noi rispettiamo la privacy, eh, ma dove sta scritto che, eh, che uh, una coppia sposata deve per forza avere rapporti sessuali? Ma io dico, no, ma scusate, ma, ma veramente, poi mi esce fuori il romano e te risponde, ti dico, ma ce sei o ce fai? Io ti vorrebbe vedere a te che tu, chiunque tu sia uomo o donna, ti sposi con il tuo partner il giorno del matrimonio, la luna di miele, ve sposate, andate nella camera, dopo che avete avuto la funzione, come si dovrebbe essere, come dovrebbe essere in, in teoria, se dovrebbe arrivare al matrimonio vergine, ma non parliamo di questo adesso, tu arrivi, al, col tuo partner, la moglie, col marito, il marito con la moglie, e immagina che uno dei due ti dicesse, no, ma sai che c'è? Non facciamo l'amore. Ah, tanto non è peccato. Ma tu immagina una cosa del genere. La parola di Dio dice che la donna deve dare al marito quello che gli spetta e il marito deve dare alla donna quello che gli spetta e non si devono separare se non per dedicarsi un tempo un periodo alla preghiera e al digiuno e poi specifica tornare insieme questo è un comandamento di dio se poi per te i comandamenti di dio trovano il tempo che trovano beh amico mio tu sei convertito alla tua religione tu sei convertito a te stesso, alle tue idee. Perfino nel mondo il matrimonio viene annullato se il rapporto sessuale non si consuma entro tutto tempo. In alcune, in alcune nazioni succede questo. Non so qui in Italia attualmente, ma in alcune nazioni funziona così. Quindi se Maria non avesse dato a Giuseppe quello che gli spettava per diritto, avrebbe peccato. Di che stiamo a parlare? Maria non ha conosciuto Giuseppe? Sì, quindi Maria è stata una grande peccatrice. Siamo tutti peccatori. Ma un conto essere peccatori è un conto vivere il peccato. Maria non, non fu così. Fu una donna esemplare, peccatrice, peccò perché dove sta scritto che peccò? Quando andò da Gesù e gli diede del matto. L'hai citato tu il passo quando andò e gli disse eh, sta fuori di testa e, gli disse, e, e e lì Gesù gli dice appunto chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. Loro lo erano andati a cercare perché stava, diceva Maria, fuori di testa che era completamente impazzito praticamente gli stava dando del matto e quindi dare del matto al signore è un grave peccato quindi maria altro che immacolata e in più c'è il passo di apocalisse che già l'abbiamo citato a più non posso che quando eh, gli fu chiesto a giovanni che era stato rapito su nel terzo cielo chi è degno di aprire il libro e siccome nessuno nel cielo era stato trovato che fosse degno di aprire quel libro, Giovanni piangeva e l'angelo gli disse, ma perché piangi? C'è l'agnello che ha vinto per aprire ed è degno per aprire questo libro. Perché Maria non andò ad aprire il libro? Perché neanche lei è degna. E perché non è degna? Che siamo tutti peccatori quindi Maria Immacolata, ma lasciaglielo credere a chi lo vuole credere, io ho fatto questo video, finisce qua, e eh, ragazzi per me potete pure adorare il palo della luce, ma che me importa? Figurati, i commenti sono aperti sotto al video, puoi, tu che dici queste cose, magari sei cattolico, te, te lo dico proprio in maniera proprio come giusto, puoi vomitare tutte le porcherie che vuoi, vai, spara, io una volta che ti ho detto la verità, il mio compito è finito. Quindi, caro amico cattolico, ben dici. Posso capire se uno dei due si ammala, si ammala, e allora non è più possibile, o per causa dell'età, avere relazioni sessuali. Questo è un altro discorso, ma Maria stava bene fisicamente. Come faccio a saperlo? Facile, basta leggere la scrittura. Se faceva da nord a sud, eh la terra di Israele per andare dietro il figlio a dire che non stava bene di testa, quindi camminava bene, altro che, quindi non stava male da non poter avere relazioni col marito, quindi non diciamo sciocchezze. Benissimo, quindi già insomma stiamo cominciando a vedere che ci sono parecchie cose che non vanno, in quello che asserisce il mondo cattolico. Poi, tu mi scrivi, come vedi, no, qui mi è tornato la, la vista, tu dici che sono una capra. No, come vedi sono gli altri capri, tu non sei capra. Allora, eh, ah, ecco dove era il, il termine. Le scritture che gli ho postato con le mie interpretazioni sono corrette? Sì, sono corrette e abbiamo già visto quello che significa interpretare. Poi... La versione della Bibbia che ho usato è una Bibbia cattolica, versione San Paolo, anno 1997, mi hanno detto che è una Bibbia eretica, come tante altre. Per loro quella giusta è la Gerusalemme Shei. non penso sia così, l'abbiamo visto, questa è, deve essere questa, sta, ah, Gerusalemme Shei, eccola qua, eh, scusa io no. Ecco, eccola qua. Quindi, per loro quella giusta è questa. Ma a noi abbiamo, stiamo, abbiamo visto il codice originale, il testo originale che sarebbe il Codex Sinaiticus, il più antico e indiscusso perché funziona così. Ma non ve sto pure a spiegare questo, non faccio come le capre gnostiche che, che, che dicono: Ah, perché il, eh, la, Stu, la Stuttgartensia dice, guarda, che i manoscritti sono una infinità non esiste solo la stuttgartensia capra gnostica capra gnostica ecco voi avete un bagaglio culturale così piccolo e volete mettervi in cattedra a insegnare non potete farlo non siete all'altezza okay. quindi come abbiamo visto questa qui è una bibbia fatta da capre questo è il testo originale, caro amico cattolico. Quindi abbiamo, eh, tu dici, non penso sia così. No. Esatto. Bravo. Giusto. Ecco, poi eh, viene la barzelletta, io la chiamo la barzelletta. Terza domanda. Mi domandi. Loro dicono che in lingua originale aramaico. Allora. Questo che... Che libro è? Matteo, ok. Che lingua è questa? Dice greco, bravo. Il greco e l'aramaico? L'aramaico e il greco sono lingue, sono lingue uguali? Quando diciamo greco antico diciamo aramaico? Domanda. Dice no, ecco, sono due lingue completamente diverse. Vogliamo prendere un altro libro? Vogliamo prendere... Alle volte, non lo so, mi è sfuggito in tutti i stanni che magari il Nuovo Testamento è stato scritto in aramaico, chissà. Giovanni, vediamo come è stato scritto. Uh, Guarda, pure Giovanni è stato scritto in greco. Ma guarda un po', che cosa abbiamo scoperto? Oh, eccolo qua, guarda. Vabbè, forse, forse, forse qualcun altro, allora, magari ti stai a sbagliare qualcosa di aramaico c'è nel Nuovo Testamento. Andiamo a vedere prendiamo Tito, come è stato scritto Tito? Oh, uh, guarda pure Tito, è stato scritto, ma guarda un po' te, ma tu de, ma tu guarda un po' che qui, qui, qui, ma non è che se sono sbagliati, ma guarda un po' te, che altro vogliamo prendere? Ebrei, ebrei non si sa chi l'ha scritto, però è, chi l'ha scritto? L'ha scritto, ma è stato scritto in, ecco qua, tiè. Caro amico cattolico, tutto il Nuovo Testamento non è stato scritto in aramaico, è stato scritto in greco antico. E quando queste capre ti hanno detto che in aramaico, ok, i cugini, i parenti vengono chiamati fratelli, ok, e perché non esistono parole... Perché questo dicono i cattolici per la definizione di cugino, t'hanno detto una bufala. Primo, perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco antico. Secondo, in greco antico, per la parola cugino, a differenza non dell'aramaico ma dell'ebraico antico, esiste come la, la parola. A voglia se esiste. Bene, non ci credi, vero? non ci credete no tu lo so che me credi allora vogliamo vedere te lo faccio vedere guarda noi qui portiamo puntualmente allora anepsios anepsios eh, aspetta che ce l'ho qua eh, dove sta ecco allora questo è il dizionario greco antico ok va bene questo è il dizionario greco antico lo facciamo un pochino più grande ok allora lo mettiamo un pochino più basso lo mettiamo un pochino più grande eccolo qua e lo mettiamo qua okay. tu vai qua ti apre una serie eh, di situazioni tra cui ti dà la possibilità di scegliere greco antico italiano ovvero italiano greco antico ok tu metti greco antico italiano ce ne apriamo due di pagine una qui una là quindi sono due due pagine analog analogamente aperte quindi qui c'è scritto dizionario greco antico e italiano greco antico. Questo è l'indirizzo, se lo vuoi andare a visionare. Allora, mettiamo la parola cugino, che si dice, dovrebbe dirsi in due maniere, cugino anche più di due. Vediamo se veramente in greco antico esiste un termine per identificare il parente più prossimo o tipo il cugino. Facciamo invio. Uh, eccolo qua che ti avevo detto io? adepsios scusate adepsios e c'è anche un altro termine che viene utilizzato per dire cugino ed è exadeltos è eh, fos exadelfos eccolo qua exadelfos oppure anepsios che significa Cugino. E come si dice fratelli? Adelfos. Dovrebbe essere Adelphos. Fratello. Vabbè, vediamo se è così. Sì, Adelphos. Adelfos con la F è una cosa. Ma Anepsios con la Psi è cugino. Cose completamente diverse. Quindi in greco antico la parola cugino, come dicono i cattolici, esiste come? E nel passo specifico eh, che tu mi citi, tutti i passi che tu mi citi, troviamo la parola Adelfos, che significa fratello. Benissimo. Ora, vogliamo vedere... No, vabbè, ma il testo originale lo dice che era Marco Marco, Marco, Marco ecco qua che era Marco 6 Marco 6 era aspetta che voglio vedere dovrebbe essere Marco 6 allora Marco Marco 6 o Marco 3. Mi sono scordato. Allora. No, Marco 3, e eh vabbè, me sono scordato. Marco 3. Oh, mica me posso ricordare tutto. Allora, eh, Marco 3 Marco 3, 32 30, 31, 32, un po' dappertutto sta. Pure il 31, ecco qua. Allora, Marco 3, eh, ne prendo uno a caso, il 31, 32, 33, 34, tutti quanti questi portano la parola. Vediamo se portano la parola a Delphos. Ecco qua. Ecco qua. Allora, ecco qua, ecco qua, Adelfoy del dove me la metti qua ecco eccolo qua a qua. del e così a susseguire anche questa Te la dovrebbe eh, c'è pure nel verso 32 eccolo qua adelfoi eccolo qua nel verso 33 pure ci dovrebbe essere eccolo qui adelfoi quindi parla di fratelli veri allora e... guarda che, che ti faccio vedere questo è il rocci, ok? Rocci, greco-italiano, ok? Non è italiano-greco, è greco-italiano. Non so mai cosa esiste, italiano-greco. Allora, se io vado a prendere la parola, allora, anepsios, che sarebbe questa, anepsios, dove sta? Eccolo qua. Anepsios, o vado a prendere exadelfos. No, mi dice appunto che si tratta di cugini. Però se io vado a prendere questa parola qua. questa chiudiamo non ci serve più, che sarebbe appunto fratello Adelphos, ok. Ti leggo tutto quello che mi dice. Non te lo faccio vedere con la webcam perché ehm, sta webcam non, eh, non prende i caratteri così piccoli. Allora. Adelfos, io vado a prendere allora. Allora, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, la, alfa, a del adelfos a del fosso, a del, Fos, a del, Fos, a del Fos, e qua, a del Fos. Vabbè, ma la voglio prendere lo stesso, anche se non si vede per una questione di correttezza. Poi, io ce la metto tutta, poi. La telecamera non ce l'ho purtroppo, allora fanno un po' abbassare qua per, per vedere quello che vi sto facendo vedere. Eccolo qua, ok. Ok, questo è allora, e... non si vede nulla, però, questo ciò allora. La parola Adelfe femminile, eccola qua, Adelfe, vedete? Mi, eh, che il il rocci mi dà, proprio in modo rigoroso, sorella. Sorella, non so se riuscite a vederlo. Sorella. Si vede? Sorella. Mm. Adelfa. Adelfè. Adelfes, ok, sorella, punto. Poi dice Adelfia, Adelfia mi dice vedere precedente, vede, vedi precedente. Poi Adelfideos, che è un'altra cosa. Allora lì a quel punto mi inizia a dare nipote del fratello, Adelfideos, che è un'altra cosa, non è Adelfè. Adelfideus, poi, mentre invece Adelfide, Adelfide mi dà nipote del fratello, ma Adelfe mi dà sorella, ecco. mentre il termine Adelfixis mi dà fraternità, affinità, Adelfion, Adelfion, scusate, to mi dà fratellino. Ecco. Da notare molto bene che la parola, le due parole, quando la parola Adelfos viene unita a un'altra parola Cnoneo, quindi Adelfo Cnoneo, significa uccido il fratello, o la sorella. Adelfo sta per fraticidio, rigorosamente. Vero è che la parola Adelfos si può affiancare con altri significati, ma il primo significato della parola adelphos è il seguente. Adelphos, adelphu, Adelfo con pse... psilosi e termine indicante il seno materno. Ok? Questo è molto importante. Poi, Adelfe, Ion, Adelfeos, Adelfeios, Feo, sta per, eccolo qua, fratello fratello, non si vede n'acca, lo so, questa è la webcam, non ce l'ho una buona, non ce posso fa niente. Quindi, fratelli e sorelle, Adelfeos, app, ok, fratello per parte di padre e di madre, ok. Poi, B, C ha anche altri significati dopo, dopo come fratello nel senso di parente, con fratello con nazionale della stessa religione tribù, amico intimo, socio. NT ios religioso. Ok. Ma come aggettivo fraterno di fratello o sorella sta con adelphos. Keires mani e Adelfos fratello, fraterno di fratello o sorella sta per doppio gemello ha del fa, gli organi doppi, occhi, piedi, mani, eccetera affine analogo, somigliante, eccetera, eccetera, eccetera Allora, vediamo un po' uh. Sistema perché sennò qua oh, stanno fatto tutto in diretta. Un po' casareccia la cosa. Ok, eh. ok, quindi la domanda del milione è perché gli scrittori molte te faccio vedere una bella cosa perché gli scrittori del Nuovo Testamento. Hanno usato questa parola che normalmente viene usata per fratello e non per altro quando potevano usare questa, queste due parole qua. Questa è la domanda del milione e ti dirò di più. Il libro di Tobia, che molte vado a prendere, Tobia, allora, il libro di Tobia... Dovrebbe essere capitolo, capitolo 11. Eh, Tobia 11. Eccolo qua. Andiamo a cercare la parola cugino. Utilizza il termine cugini. Quindi Tobia, capitolo 11 verso 19 dice che Akikar e Nadab suoi cugini vennero a congratularsi con Tobi vediamo se il linguaggio originale se il linguaggio originale usa per cugini la parola Adelfos che significa fratello ovvero usa una di queste due parole, quali? Anepsios, ovvero Exadelfos. Vogliamo vedere? Andiamo a vedere il testo originale, tanto caro a noi. Allora, questo siamo di nuovo sul Codex Sinaiticus. Vado a prendere Tobia. Tobia. Lo vado a cercare. Eccolo qua. Tobia, questo è Tobit. Eccolo qua. Vado a cercare il capitolo 11 vado sul verso abbiamo detto 19 sarebbe questo questo è eccolo qua questa è la parte che tiene il verso 19 vogliamo fare più grande il manoscritto originale vogliamo vedere il 19 eccolo qua 19 andiamo un pochino a vedere il 19 quello che dice Aha. Allora. Ecco qua. Mm. No. Allora. Ah, sì. E... ecco perché non lo trovavo, stavo al 12-19, e eh, vabbè, mi sono sbagliato, eh, eh, eh, 11, infatti, è 11-19, infatti dicevo ma come che non c'è? No, no, è questo, questo è l'11-19 e poi inizia al 12, io praticamente stavo, stavo, stavo al, eh, al 12-19, invece è 11-19, pensavo che questo era l'11 e mi sono sbagliato, eccolo qua, oh, l'ho trovato subito, eccolo qua o oh, exa del, foi. Ex del foi, eccolo qua, exa del Exadelfos. Ex ex accento sulla a, sull'alfa, exa e questo è, eccolo qua, exa perché oi è plurale, mentre invece os è singolare, Molto semplice perché c'è oi e non c'è os. Os è singolare, oi è plurale. Quindi, ex adelfoi sta per cugini. Perché Tobia, il testo originale, non usa questo termine qua? Adelfos, che significa appunto fratello, oltre che può significare anche se poco usato e lontanamente parenti lontani e usa invece questo qua exa foi è una domanda che noi poniamo e sono le vostre stesse revisioni che lo dicono ma andiamo avanti perché tu non so se poi mai fatto altre domande. Quindi, quindi l'aramaico, qual è la traduzione corretta? La traduzione corretta in aramaico non esiste perché la Bibbia non è stata scritta in aramaico per quanto riguarda il Nuovo Testamento, casomai si parla di nuovo, eh, di greco antico, ok? Gli scrittori, gli scrittori, hanno specificato, gli scrittori del Nuovo Testamento, che si trattava di Adelfos, perché appunto fratelli, altrimenti in maniera più circoscritta avrebbero usato questa parola qua che è Ex Adelfos o Anepsios, che questo significa proprio in maniera proprio circoscritta cugino. Loro hanno usato questa parola qua, Adelfos, che e la parola normale che viene usata per fratello e a conferma di questo il Codex Sinaiticus nel libro di Tobia, essendo cugini, non si è sognato minimamente di inserire nel testo questa parola qui, Adelfos, che è fratello, piuttosto hanno usato questa, Ex Adelfos, che sta in modo proprio chiaro a indicare cugini e non fratelli. E stiamo parlando di Tobia, Antico Testamento, un libro tra l'altro che non è canonico, ma non ci interessa la canonicità del libro quanto il linguaggio che utilizza il libro, questo è quanto. Cari amici, in ascolto, ok, che dire di più? Eh, Maria, madre di Dio? Maria non è la madre di Dio. Dice Maria, è Gesù è Dio, quindi Maria è la madre di Dio. Ma lo vedi che sei, che sei proprio capoccione. Gesù Cristo, mo ti devo far vedere Filippesi capitolo, eh, capitolo 2, ha preso un corpo d'uomo. Maria è stata la madre di quel corpo, c'è cioè lo strumento, o se vogliamo dire la madre, di quel corpo. Quando il Signore Gesù Cristo è risorto ed è tornato su nel cielo in questo momento su nel cielo Gesù non sta con un corpo d'uomo carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio inoltre Gesù non è né carne né sangue cioè Dio non è né carne né sangue Maria è stata madre del corpo lo strumento del corpo possiamo dire lo strumento del corpo ma non madre di Dio poi che tu non lo voglia accettare Detto proprio alla romana, ma chi se ne importa? Ma fa come ti pare. Eh, tanto chi rifiuta questo messaggio eh, non vedrà la gloria di Dio. Perché preferisce credere al proprio io, alla propria religione, che alla parola di Dio. Maria non è madre di Dio. Punto e basta. Non lo vuoi accettare, chi se ne importa? Fa come ti pare, ma figurate. Poi. Mi pare che abbiamo detto tutto? Va bene, caro amico cattolico, io ti ho fatto vedere tutto. Ti ho... Ti ho... Eh... Ok. Mm. Eh, io ti ho apportato tutte le delucidazioni. Che sono stato in grado di, di apportare nel nostro piccolo noi cerchiamo di aiutare non so se ti è stato utile quello che ho detto quello che sono riuscito a dimostrare e se ci sono altre perplessità fammi sapere noi siamo qui disponibili e questo video ha fatto bene sicuramente a molti abbiamo visto che cose che non vanno ce ne stanno ne stanno cose che non vanno ma ad ogni modo ad ogni modo vi voglio ricordare che anche se anche se non ci fosse nel testo originale quello che ci dovrebbe essere come appunto descritto che era matteo 125 il contesto ci fa capire perfettamente che quello che noi abbiamo detto è verità proprio il contesto quindi anche se tu una parte una parte non la traduci come si conviene perché poi tutte le traduzioni hanno, hanno dei problemi ma la traduzione pur essendo imperfetta si dimostra perfetta perché a meno che non è una manomissione tipo quella dei testimoni di geova o, o quella della de, Bibbia degli omosessuali dove que, lì si tratta di manomissioni, ma se no, le Bibbie, pur essendo le traduzioni pur essendo imperfette, sono perfette perché nel contesto e col sistema a ridondanza, alla fine si arriva a tutto pur senza conoscere un H del linguaggio originale. Quindi, qual è il mio consiglio da darti? Continua a, a usare. Tutte le revisioni cattoliche, compresa questa, prendi pure quelle nostre e usale tutte. Usa la Luzi, la vecchia Diodati, soprattutto la vecchia Diodati è una delle migliori, ma non è perfetta. La vecchia Diodati, la Bibbia di Gerusalemme, quella che c'hai, usale tutte. E cerca la faccia del Signore. Poi tu mi, mi chiedi cosa fare. Sì, me, me pare che tu mi dici che devo fare, devo uscire o qualcosa del genere. Di cosa ti devi ravvedere? Sono l'arte che si devono ravvedere, no tu. E che cosa devi fare? Ma normalmente quando un cattolico, e questo lo, lo sa chi mi ha scritto, mi chiede che cosa devo fare, guarda, in te è chiaro che c'è l'opera di Dio perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo. E... Sarà sempre lo Spirito Santo a dirti quello che devi fare, non te lo voglio dire io, oh, lascia l'opera allo Spirito Santo, mettiti in preghiera, prega il Padre, eh, nel nome di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, non pregare i santi. Pregare significa adorare, attenzione, l altro che venerare. E... E cerca nella sua parola cosa devi fare lì c'è scritto quello che devi fare io non te lo dico ma lì c'è scritto c'è scritto tutto lì saprai quello che devi fare altro che se c'è scritto nero su bianco prega il Signore che ti illumini e ti faccia sapere ognuno di noi ha il suo percorso va bene mi pare che sei romano perché a un certo punto tu fai una mezza uscita un po' romana non lo so se l'hai fatta apposta o sei proprio romano se sei romano sei il meglio no scherzo ok Ha fatto la battuta niente eh, c'è poco da scherzare però la battuta l'ho fatta niente cap capisco che puoi stare in crisi e non andare in crisi rallegrati la verità non ti getti in crisi non stare in crisi rallegrati non stai in crisi, rallegrati che hai trovato la verità, hai trovato Gesù, hai trovato la perla di grande valore, ti pare poco e vai in crisi, manda l'altro in crisi, dammi retta, sii forte, fortificati nella parola di Dio, saldo, va bene? Quindi caro amico, romano o non romano, quello che è, ma al di là della battuta, che Dio ti benedica, grazie per, per averci investito con con le tue perplessità e siamo qua. Qualsiasi cosa puoi continuare a scriverci. Questo vale per tutti quanti gli altri. Un saluto a tutti gli amici, un saluto alla Sicilia, che so tanti gli siciliani che ci seguono, l'abbiamo visto dal nostro uh, ca canale, insomma, siete veramente tanti. Grazie, che Dio vi benedica. Tanti catanesi. A salute un giorno. C'è Verron, Catania, chissà, non lo so. <ride> Bene, un, un abbraccio e grazie per essere stati con noi fino qua. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. E se il Signore vorrà, ci si vede al, uh, al prossimo videoprogramma. Shalom.